Flavio, ma se facciamo terapia a cellula singola non rimaniamo velocemente senza pazienti? Questa è la legittimissima domanda che viene inevocabilmente, inevocabilmente, che cosa devo dire? Che viene posta di continuo ad ogni workshop in terapia a seduta singola. By the way, ricordati che ne teniamo sempre uno a fine gennaio e uno verso l'inizio di autunno. Legittimissima perché è ovvio che vogliamo tutti aiutare i nostri pazienti nel più breve tempo possibile, però dovremo anche capire anche altri modi di gestire le nostre entrate. Ebbene, la risposta è... No, non rimanni velocemente senza pazienti. Vi spiego perché. Una serie di ricerche parla di un fenomeno molto diffuso, conosciuto come Unexpressed Help Seek, richiesta di aiuto non espressa. In pratica, una enorme quantità di persone che beneficerebbe del supporto, dell'aiuto, della consulenza di un professionista della salute mentale, con la s perché... perché sì, non va da un professionista della salute mentale. Questo dato è transculturale, si trova in tutte le nazioni, e la percentuale varia tra il 60 e il 90%. Riformulando, tra le 6 e le 9 persone su 10 non vanno mai da un professionista della salute mentale o non ci vanno nel momento del bisogno, pur avendone bisogno, per esempio avendo una psicopatologia. Per fare questo, video mi sono andato velocemente a ripassare, a rivedere se ci fossero degli aggiornamenti in merito nella letteratura, perché l'ultima volta che studiare il fenomeno lo feci per uh, scrivere questo libro nel 2018 in particolare il capitolo 2 sui dati della terapia sulla singola ebbene un resoconto del Consiglio Nazionale degli studenti universitari capitanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ha visto nel 2022 su un campione di 3446 studenti universitari che circa il 63% rientrava nell'Unexpressed Help Sick. E una dichiarazione del 2012 che ho riportato nel libro fatta dal past president ormai della Società Italiana di Psichiatria riportava che nella popolazione generale questo dato è circa del 90%. Perché? E perché la terapia sura singola può essere una valida risposta a questo e qualcosa che ti permette di no, non diminuire velocemente il numero di fatte? Beh, tra i motivi principali ce ne sono diversi, molti sono di interesse per il campo della TSS e delle terapie brevi, ce ne sono alcuni storico-culturali. Ora, ne vediamo tre e vediamo come la TSS può rispondere a questi motivi. Primo motivo. La psicoterapia dura troppo. Molte persone hanno paura che la psicoterapia o la consulenza psicologica duri troppo tempo e sono restie a iniziare un percorso proprio per questo motivo. In realtà, oggi, grazie alla terapia breve, sappiamo che una terapia spesso può durare meno di 10 sedute, molto spesso, anzi, mediamente, dura meno di 10 sedute, però questa credenza al fatto che duri ancora tanto è dura a morire. Ecco allora che la terapia su una singola, il dire che una seduta potrebbe aiutare. Quella persona anche in un solo incontro aiuta per l'appunto molte persone a fare una prova, a vedere se effettivamente potrebbero risolvere o più che altro migliorare la loro condizione già in un incontro. Secondo motivo, la terapia costa troppo. Se credo che una terapia duri troppo, va da sé che mi chiederò anche quanto dovrò spendere. Molte persone faticano anche a potersi permettere. 10 incontri da 80 euro l'uno, ma se diciamo che alcune situazioni permettono già in una seduta di risolvere o migliorare notevolmente la propria situazione, beh forse potrebbe valere la pena tentare. Terzo motivo, il mio problema non è cosa da psicoterapia. Molte persone pensano ancora che la psicoterapia sia roba da pazzi o qualcosa per chi i problemi veri. La verità è che noi sappiamo che è adeguata anche a persone che hanno problematiche meno importanti o meno invalidanti. Così proporre una terapia a seduta singola facilita l'avvicinamento anche di chi ha problematiche meno invalidanti ma che beneficerebbero del consulto con uno psicologo. Ovviamente la terapia a seduta singola non può aiutare sempre e tutti con una sola seduta e questa non è la comunicazione da fare. La comunicazione da fare è che si può tentare un singolo incontro perché c'è una discreta possibilità, 40-60%, che sia l'unico necessario. Inoltre, come dico in altri video di terapia a seduta singola, la terapia a seduta singola aiuta a migliorare l'efficacia, l'efficienza anche in generale della terapia, quindi a ridurre la sua durata. Questo è il motivo per cui, provandola, proponendola, promuovendola non si riduce il numero di sedute totali fatte, perché si aumenta il bacino di clienti raggiunti. Si riducono, cioè, le paure, le credenze collegate all'Unexpressed Help Seek, permettendo a sempre più persone di avvicinarsi a un servizio, o per la cura dell'uomo, della donna, che è fondamentale, ma che è ancora caratterizzato da troppi stigmi.